Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono GasGas0608 Allora, come potete vedere il layout è cambiato Ora vedremo il perché Praticamente ho ehm, oh, importanti novità Il canale resterà disattivato da giorno 29 giugno, cioè da domani eh, Fino a giorno 12 luglio Allora, eh, perché disattiva il canale? Allora, per ora disattivo il canale perché eh, sto facendo alcune modifiche per rendere il canale ancora più entusiasmante. E, um, come vedete, anzi, ora vi faccio vedere una cosa: questa per ora è una schermata eh, provvisoria che, poi ovviamente, di là, cioè di qua, ci saranno, ehm, ci saranno i giochi come Fortnite. Qui sotto potete vedere il mio nome Discord. A poco a poco aggiungerò anche il tag. Um, mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche su Twitch. Um, su Twitch continueranno le live settimanali. Uh, però, però, um, giorno. Uh, giorno 10,. Perché eh, visto che devo fare alcune cose, ehm, il giorno 9, scusatemi, la live non la potrò fare. Ehm, eh, niente ragazzi, che devo dire? Ci vediamo eh, nel prossimo video. Eh, molto probabilmente sarò con Fref Minisha, eh, cioè Tapsos e ehm, Fref Romolo. hai ehm, detto questo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.